Salve a tutti ragazzi, sono ESO2004 e come potete vedere siamo su Cyberpunk 2077 e... Tra l'altro mi sa che devo abbassare un po' il volume che è altissimo Comunque probabilmente metterò il gioco in vita ai minori di 18 anni perché effettivamente è un gioco vita ai minori di 18 anni e sono molto contento di poter giocare a cyberpunk e finalmente l'ho ricevuto per Natale e non so quando pubblicherò questo gioco Allora naturalmente se ci saranno scene strane, robe troppo violente io eh, quella parte la taglio perché non posso tenerla su YouTube E quindi ehm, iniziamo io sinceramente non so come iniziare Allora, corporativo In pochi lasciano il mondo corporativo sulle loro gambe Ancora meno con la loro anima intatta L'hai sperimentato sulla tua pelle Hai aggiornato le regole Sfruttando segreti e usate informazioni come armi In questo mondo nessuno gioca pulito Esistono solo vincitori e sconfitti Dicono che se vuoi capire la storia devi viverci Bande, fixer, doll, basher Busher da, da quattro soldi. Sei cresciuto con il loro esempio. Qua giù, la legge della giungla impone che i deboli servano i forti. Unica legge di Night City che non hai ancora infranto. Vagare nelle Badlands. Saccheggiare discariche, assaltare depositi di carburante. La vita da nomore non è facile. Ma crescere in un clan ha i suoi benefici. Onestà, integrità, morale, amore per la libertà. Qualità che in pochi possiedono Night City e che nessuna cifra può comparare. Ma io direi di partire con vita da strada. Poi non so se si può cambiare, sinceramente. Io farei vita da strada. Allora, corpo maschile, ovviamente... Io sono V. Io sono V. Ok, lasciamolo così. Quello della pelle. Naturalmente, qua taglierò un po'. Perché ce ne sono tanti. Ci vorrà un bel po' di tempo. Penso che metterò questo tipo di pelle. Eh, sono un po' brutti tutti. Sinceramente, penso che terrò. Il primo Pettinatura Vediamo se trovo Quella che io vorrei io Cerco di farlo il più simile possibile A come sono io nella realtà Colore dei capelli Io ce li ho neri Cioè ce li ho marroni però Preferirei averli neri Quindi così Quindi poi Occhi Quindi lasciamo questi Ok, a qua posso... Allora, qua mi sa che me lo devo studiare. Fisico, determina la forza fisica pura. Oltre a permettere di aprire le porte con la forza, ogni livello di fisico a partire dal livello 3 aggiunge 5 punti salute, aggiunge 3 punti resistenza, aumenta di 3 i danni con i pugni e... Braccia di gorilla. Aumenta dell'1,5% i danni con le armi corpo a corpo. Riduce del 6% la penalità di movimento, arraffando il nemico e imbracciando una mitragliatrice pesante. Aumenta il movimento con il nemico, ferrata la durata di presa di un nemico di 5 secondi. Allora, sinceramente fisico io lo otterrei tipo a 4. L'intelligenza secondo me è la cosa più importante. Ma vediamo, l Intelligenza determina l'abilità di net che non so niente cosa sia. Ogni livello di intelligenza aumenta del 4% la capacità di RAM del cybertech. Aumenta del 0,5% i danni dell'hacking rapidi. Aumenta dell'1% 1% la durata degli hacking rapidi ah io comunque vi dico non so niente di cyberpunk non mi sono visto un trailer non mi sono visto un gameplay niente quindi io non so assolutamente niente tra l'altro che figa la cosa sopra che si muove col mio mouse quindi guardiamo i riflessi i riflessi termina L'agilità oltre ad aumentare la velocità genera, generale di movimento ogni livello di riflessi aumenta meno. Attacchi nemici, l'elusività, le, le che non so cosa sia, passiva degli attacchi nemici. Aumenta dell'1% la probabilità di colpo critico, aumenta di 3 i danni con lame da mantide. Quindi i secondo me sono anche importanti, adesso vediamo. Capacità tecnica rappresenta la competenza tecnologica, permette di sbloccare le porte e di usare le armi tecnologiche. Ogni livello aumenta del 5% l'armatura. Freddezza determina la resilienza, la, resi la compostezza e l'efficacia delle operazioni furtive. Ogni livello di freddezza aumenta del 2% i danni critici, aumenta dell'1% delle le resistenze, aumenta del 10% i danni furtivi e riduce dello 0,5% la velocità con cui si viene rilevati dai nemici in modalità furtiva. Aumenta di 3 di i danni con monocavo. Allora io non ne so niente Quindi direi Qua metto anche 6 In riflessi E poi capacità tecnica Secondo me Ah non si può passare ah, Successivo Allora alias V background Vita di strada Dicono che se vuoi cambiare la strada Devi vivere già ah, questo l'ho già letto Attributi fisico, questo e questo qui è il mio dato biometrico non penso sia importante saperlo. Comunque, figo che abbiamo pure l'impronta digitale. c'è questa schermata di caricamento. Mi aiuto, stanno andando un po' a scatti. Razzrizza il naso rotto, bevi un shot. Mi sa che dovrà abbassare un po' la grafica. Piccolo fastidio, e sarà tutto finito. Forza giù! Viglia di puttana, va bene, hermano? Il bastardo voleva ripulirmi. L'ho sistemato. Qualcuno della zona. Pepe. Sarà Pepe, Pepe de Frog. Qualcuno di qui cercherebbe di rapinare me Pepe. Sentimi, ho un problema. Stavolta è serio. Grafica ultra. No. Oh. Rimettiamola. Alta. E così sembra che faccia un po' più di fps. Che problema, sputa il rospo. Come faccio a cambiare però il discorso? Sembra che tu sia nei guai. Ti serve aiuto. Sapevo di poter contare su di te. Perché dovrei guardarmi i comandi. Non mi fa vedere i comandi. Se Paco entra domani, dice che mi spezza le gambe. Non scherza mai su queste cose. Accordati nel cartello. Hai chiesto soldi a Kirk? Ma se lo sanno anche i ratti a Heywood che è un cazzo di strozzino. Il mio fratello è appena uscito di galera. Meritava un'accoglienza da eroe. Lo so, ho fatto una cazzata lì. Ah, vi devo usare le freccette. Alzati, parlerò con Kirk. Non imparerai mai e ovviamente io. Ma mi devi un favore. Ti diamo la benvenuta a Cyberpunk 2077, prima volta a Night City, segui i tutorial con attenzione per apprendere appena le meccaniche di base del gioco, altrimenti se hai già esperienza puoi disattivare i suggerimenti. Vai al database in qualsiasi momento durante il gioco per accedere ai tutorial e a consultare gli argomenti più importanti di Cyberpunk 2077. Ok, ci continua. Vabbè, ovviamente, come al solito VSD per muoversi, spazio per saltare e il mouse per muoversi. Vediamo che F. Ovviamente noi lo aiutiamo, allora Vita da strada cerca Kirk al secondo piano Ah, quindi devo andare qua Sto ancora scaricando amico. micro Io Ci mancano già due bottiglie di senso Dalla tua consegna No, non è possibile Parla con Kirk Ehi hey Kirk voglio Kirk parlare. V, quanto tempo Dimmi, che cosa vuoi? Beve mi ha chiesto di parlarti. Che c'è? È troppo timido per portarmi gli idi di persona. Digli che non mordo. Non ancora. Prima con quanto ti deve. Quanto ti deve? Segreto professionale. Diciamo molto e chiudiamola qui. Uno strozzino con un'etica professionale. Troppo bello per essere vero. Eh, buon Natale e vaffanculo. Degli un po' di tempo. un po' di tempo, ok. Ti pagherò. Ho solo bisogno di tempo. Ti sembra un prete che gestisce un'opera di carità? Se prendi in prestito degli eddi devi restituirli. Con gli interessi. È cosa risaputa, cazzo. Stai dicendo che dovrei graziare una merdina che non rispetta i patti? No, lascialo tranquillo perché te lo chiedo io. <ride> Mi conosci. Sono un uomo d'affari. Quindi devo sapere cosa ci guadagno. Ti dovrò un favore, dovrò però adesso pensi? siamo pacifici. Ti dovrò un favore. Pacifici. Facifici. Allettante. Ho già un'idea. Che fighi i libri che hanno le, le pagine che si muovono. Prendi il Quotifax e cos'è? Ecco, guarda il Quotifax. Uh -huh. Una bella auto a tutta parte. Allora, sono tornato e ho solo avuto un problema un Mayfield, La seconda del sindaco Ryan, <coughs> di un servizio di noleggio E la quarta? La quarta sarà del mio cliente, non appena l'avrai rubata più. Dimmi Se questo. lo faccio, il debito di Pepe sarà ripagato. Ma certo, sono un uomo di parola, lo sai. Le ultime parole famose? La cosa è semplice. Tu rubi una Rayfield per me? Io considero Pepe a posto, sono così gentile che ti darò persino qualcosa. Il mio amico Rick lavora in un parcheggio vicino all'embers, il club frequentato dal possessore della Rayfield. È lì ogni venerdì sera, puntualissimo. Appena arrivi, le telecamere di sicurezza si spengono, il cancello si apre e la strada è sgombra. Devi solo prendere la Rayfield e andartene. Penso è... che non sarà così. Vediamo subito l'informazione. Cosa dovrai fare, ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo, come nei film? Kirk auto come quella hanno sistemi di sicurezza, ottimi sistemi. Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serratura e bypassa autorizzazioni identificative. Un pass per tu per tutte le Rayfield in città. E dai, Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose anche più strane sotto banco. Abbi un po' di fede. Allora, siamo d'accordo. Siamo d'accordo Bene L'ho sempre detto che sei uno sveglio Vai all'Embers, Nel Glen Rick ti aspetta nel garage Andrete In bocca al lupo Ah quindi seguiamo questa strada qua che mi dice